Papà in casa risolse il problema delle munizioni, siccome lui lavorava il vino, lo imbottigliava, eccetera, ha risolto il problema. Noi in cantina avevamo dei quadrati di bottiglie no, pronte per, che per andare via, tutte piene. Ecco. Allora lui aveva fatto un buco, in quel buco lui imbottigliava le palottole, e poi le tappava e in quel buco ci mettevamo la nostra mercanzia, cioè le nostre, le, le nostre armi, tutto quel che avevamo. Poi in, in, in cucina, siccome avevo le mattonelle, e essendo pian terreno la cantina era volti, voi sapete che i volti fanno così e poi fanno così, no? Allora nel mezzo c'è un, un, un vuoto, c'è tra un volto e l'altro c'è un vuoto. Papà aveva tolto una mattonella proprio sopra uno di quei vuoti lì, e lì ci mettevamo tutti, facevamo scorrere dentro le armi, le rivoltelle, i fucili, tutto quel che avevamo lo facevamo scorrere lì dentro, mettevamo la mattonella e ci tiravo sopra il cantarano cioè il, il coso dove ci facevamo il pane. Per cui, capisci, tutto era, eh, era veramente eh, eh, difficile poter vedere che lì ci fossero delle cose pericolose. Per, eh, perciò era diventato il punto dove tutto arrivava, capisci. Però Torelli a un determinato momento dice Laila, non è abbastanza quello che fate, perché voi fate... Tanto per i partigiani e per noi, però bisogna che cominciate a prendere coscienza di quello che sarà il vostro futuro. Boh, speriamo che sia un po' più buono di quello da adesso, però e allora dice se sei d'accordo fai prepara una riunione di tutte quelle che lavorano con te e io faccio venire un dirigente comunista se siete d'accordo perché per noi capissi comunisti socialisti non facevamo differenza che ne capivamo noi di politica, non l'avevamo mai fatta cioè il fascismo tu dovevi solo leggere quello che ti dava loro non aveva anche il diritto di commentare e eh, allora abbiamo fatto la prima riunione con Paolo Davoli, cioè prima mi ha fatto incontrare con Paolo Davoli, il quale mi ha spiegato quello che era importante per le donne che dovevano discutere quello del loro futuro, perché quando noi avremmo vinto la guerra avremmo fatto le elezioni, che le donne dovevano partecipare, cioè capisci? Eh, spiegava che le donne dovevano conquistare i medesimi diritti degli uomini figurati quanto mi, ci andava bene per noi questa faccenda cioè capisci in quel momento ci siamo resi conto che il nostro futuro poteva essere cambiato che non era sufficiente operare come partigiane ma bisognava avere anche una certa consapevolezza e solo che eravamo talmente ignoranti che guarda era una cosa triste proprio ho fatto due gruppi eh, di difesa della donna e eh, veniva un operaio un, credo che fosse un meccanico del blocco abbiamo fatto due o tre riunioni